Buongiorno, buongiorno. conoscete non sono troppo ordinata ma la cucina per me è il mio regno e quindi la cucina è sempre ordinata Beh, mi impegno a ordinarla <ride> comunque buongiorno si vede dagli occhi sono le sette e mezza più o meno ed è la prima cosa che ho fatto perché cioè no. <ride> iniziamo la giornata per bene sì ora apro il frigo e da questa meraviglia tiro fuori lui il mio oat, um, overnight oats in tazza questa volta Rosmarino che a dire di tanti è immortale, ma ragazzi non ha fatto i conti con noi. Adesso Jimmy gli ha dato il fertilizzante, l'ha rinvasato. Mm, io vedo già delle cosine bianche lì di muffa, è secco. Non lo so, ragazzi, noi pollice direi nero. Nero e nel loft abbiamo un mini giardinetto, ma proprio mini davanti all'ingresso. in realtà siamo anche super esaltati, cioè diciamo: ah, non vediamo l'ora di coltivare fiori. Ognuno che viene, diciamo: no, qui fiori, piante, alberi. Sì, sì, vedrai! Sarà un secume sempre tutto morto, eh, Bloom Lab. Bene, ma eh, in mano a noi non benissimo secondo me Comunque, buongiorno Oggi eh, ci, ci riparliamo È da un po' che non vloggo E in realtà è una cosa che odio di me Perché io amo vloggare Solo che eh, poi mi faccio prendere da mille dubbi Perché per quanto possa sembrare sempre risoluta e tutto Su YouTube non lo so È un social che ho sempre amato tantissimo ma ammetto che mi ha sempre messo in soggezione Molto particolare il mio rapporto con YouTube Però eh, davvero io lo amo Perché permette alle persone che creano contenuti, ai creator Di esprimersi veramente in, in video di 20 minuti, 25 minuti Come i miei Riesci veramente a esprimerti, raccontarti dar, e contestualizzare Cosa che magari su Instagram Uh, non c'è e poi soprattutto penso sempre che se una persona è disposta a guardare un video di te di 20 minuti allora ti vuole veramente bene quindi grazie a tutti, questi, a tutti voi che eh, li guardate non li farò mai più corti lo so che alcuni di voi dicono Sì, ma sono un po' troppo non, non mi interessa ci facciamo colazione insieme i miei video sono così tiè yeah. <ride> allora, sono stati giorni e settimane un po' concitate Sono stati abbastanza in giro perché un paio di settimane fa sono andata in Puglia Dove ho fatto questa reunion con tutti i miei ex compagni di classe delle superiori Quindi dieci anni Alcuni, molti, quasi tutti Non li vedevo proprio da dieci anni ed è stato bellissimo non ho filmato nulla Sono arrivata con tutte le buone intenzioni Vlog di qua e di là Poi quando ero lì Uno non me la sono molto sentita di puntare una fotocamera in faccia alle persone Cosa che io non faccio in realtà Cioè se guardate tutti i miei vlog Cerco sempre di rispettare la privacy degli altri E raramente includo qualcuno nel video Un po' perché mi sento io in imbarazzo E un po' perché non voglio far sentire l'altra persona in imbarazzo cioè, Pensate che Jimmy ci ha impiegato Almeno due anni prima di entrare su nei canali YouTube, ora c'è sempre anche mutante, ma vabbè, e um, quindi ho qualche spezzettone di quello che abbiamo fatto che vi metto qua. Why do we have a trolley here? <laughs> What you buy? Is okay. this for breakfast tomorrow? No, beer? No, no, just about a Great, game. yeah, there are a bottle of wine <laughs> You just get up now. No, oh, you're ready a <laughs> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, So was that something? Mm so rather have -hmm. this said. Yeah, that's true. <laughs> bah. Dirai che Jimmy. Ci siamo. Mamma mia. Hey, show me okay and oh perfect. <laughs> <laughs> <laughs> È burrata, è oh, un cheese. a I keep thinking, like, No, Subito dopo la Puglia, cioè letteralmente, subito dopo, perché sono partita il sabato mattina da Brindisi alle 7. Ho avuto la fortuna di viaggiare in fascia protetta e quindi sono riuscita a evitare lo sciopero. Quindi da Brindisi sono volata direttamente a Bologna dove sono andata a Mirandola e nel pomeriggio ho fatto il mio TEDx Talk. Siamo pronti! Siamo pronti? Siamo nel backstage del TEDx di Mirandola. Sono la prima a salire sul palco, non con... aspetta... Non con questo look, ora mi cambio, ma vi volevo far vedere un pochino di... beh, dietro le quinte, tipo questi cavi, interessantissimo, ma soprattutto vediamo se riesco a farvi sbirciare sul palco, se non mi uccidono, che non potrei. Ecco, guardate, siamo proprio po' backstage, stanno arrivando persone, Mi un braggio perfetto. Che okay. <ride> lì c'è la Vale, aspetta vediamo, aspetta, eccoli! Vedete la Vale Jimmy, la Vale è venuta ad assistere in prima fila. Agitata? Sì, decisamente. Adesso inizia, io vado a cambiarmi e bravo più mi viene da piangere <ride> Cioè, è tragica sta cosa anche la, Cioè, oh, non lo eh so messa bene, così Respira, stai focalizzata su No, ma so, è perché sono troppo focalizzata Perché troppo focalizzata. Sì, sì, c è c è anche essere ora, essere più... eh, ora, anche alla fine Cioè, sono lì che dico le cose e dico Sti cazzo, di così cazzo. <ride> Cioè, se viene fuori bene. Però, insomma, iniziamo. Io so che da quando lei è dentro così. io devo andare. Sì, tra l'altro. In quel video che ma è uscita da un'emergenza pandemica globale e nel decimo anniversario di un evento che ha finato profondamente il nostro è stata un'esperienza bellissima, cioè veramente stupenda. Sono scesa dal palco e ho detto bello. Rispetto magari a quando ero all'università che dovevo fare i miei speech, magari della tesi oppure eh, parlare davanti alle aziende, presentare un progetto, dove mi sentivo più del tipo vai, fallo e una volta fatto, che bello, libera. Lì, cioè sono poi scesa dal palco e ho detto bellissimo, una sensazione stupenda. Un po' perché comunque parlavo di me e non parlavo di fatti, cose che magari non mi appartenevano. Quindi anche sul palco, nonostante io avessi tutto il mio speech, eccetera, però anche se lì mh, non avevo la paura di dimenticarmi, perché ho detto, se mi dimentico io so quello che devo dire, perché sono cose in cui credo, cose che dico ogni giorno, e quindi più o meno in ogni caso, in qualche modo, me la caverò. Infatti ho avuto un momento sul palco in cui mi sono bloccata, però non sono andata troppo nel panico Ho detto però perché ho, de perché ho pensato Ora ci attacchi una roba, te la inventi sul momento Però poi in realtà mi è, mh, mi è venuto tutto in mente Quindi poi sono andata dritta verso la fine Sta molto molto contenta Emozione unica E tutto il discorso uscirà brevissimo Sui canali so su Youtube in realtà eh, Di TEDx Quindi appena verrà caricato Penso entro la fine di questo luglio Sicuramente ve lo linkerò in ogni dove, quindi seguitemi insomma, anche su Instagram, eccetera, per non perdervelo. E eh, poi nel frattempo siamo anche stati in Austria, ma quel vlog l'avete visto, se non l'avete visto, andate a vedere l'ultimo. E infine, oggi, dopo qualche giorno a Milano cercare di sistemare il loft questa casa che rimarrà la nostra casa fino a settembre, ormai, yppi yuppie. Ye. Questa cosa che a Milano gli affitti vanno via veloce, è una cagata pazzesca, non è vero? Perché eh, insomma questa casa merita, ma vabbè, e nulla, quindi stiamo cercando di sistemare il loft, oggi. Siamo in partenza, <ride> che novità Andiamo sul Monte Rosa Domani insieme alle guide, insieme a un gruppo di eh, donne esploratrici Andremo a scalare i, e raggiungere i 4000 metri Si chiama proprio il battesimo dei 4000 metri È un'experience che si può fare sul ghiacciaio del Monte Rosa E oggi noi andremo là e domani faremo questa fantastica esperienza, sono molto molto eccitata, non sono assolutamente preparata, perché per me è estate, quindi io sarei andata in shorts, ho visto qualche foto, ho visto la temperatura, ho detto forse no, forse è voglio tirare fuori i pantaloni da neve, che tra parentesi io è l'unica cosa che avevo già traslocato, cioè non ho traslocato nulla, qui c'è un bordello, un casino sempre, ma avevo portato una valigia, poi ho detto togliamocela di torno, tanto... Chi utilizza più le cose della neve a luglio? E quindi ora mi tocca andare al loft col mio trolley Andarmi a fare la valigia Prendendo roba che ho già portato di là Quindi lavoro inutile as usual perché figurati E uh, poi con calma si parte Ma già che vado al loft Che non ce la facciamo un piccolo elementino, un po' di spalle Visto che domani poi si alleneranno le gambe e tutto Direi di sì quindi, let's go. Io comunque mi sorprendo ancora di come il 90% delle volte riesco ancora a trovare roba. Non lo so, anzi, non ne posso più. Io non ne posso più, non ne posso più. Arrivata al loft che abbiamo proprio l'altro giorno fatto pulire e qui vedete l'angolo fitness che eh, è quasi pronto, ci sono tutti gli attrezzi tra qua e là ancora da essere spacchettati, ma sto aspettando la carta parati perché questo sfondo non mi piace e il copri termosifone che so essere eh, super anti-eco-friendly perché, comunque, quando metti un, un copri-termosifone, soprattutto in legno, assorbe tantissimo il calore e si spende poi un sacco per pompare più energia. Quindi sarà un capricalorifero che eh, verrà posto e appoggiato solo nel momento in cui non a fare i video. Invece, qui tutta carta da parati e sarà bellissimo. Non vedrò di farvelo vedere ultimato, però purtroppo manca ancora un paio di settimane. E adesso andiamo lassù per tirare fuori queste giacche invernali. Casa in cui vai, bocca la trovi, no? Che poi quassù, non so se ve l'ho mai fatto vedere, ma quassù è un grandissimo... Open space sottotetto, quindi mh, caldissimo dove faremo deposito. Per ora abbiamo steso soltanto le giacche, eccole là, coperte perché queste sono travi in um, materiale molto materico quindi continuano a lanciare sporco e non c'è nulla da fare, cioè sono fatte proprio così. Eh, quindi terremo tutto sempre coperto o nello scatolone che adesso stiamo costruendo insomma. Però, insomma, è uno spazio veramente grandissimo per nascondere tutto. <ride> Voglio una casa vuota e minimal. Qui può essere il disastro, non mi interessa, ma giù deve essere vuoto. tantissimo che non vi aggiorno sulle mie verticali, quindi vi faccio vedere se riesco a filmarlo, cioè ovviamente quando filmo non viene mai, ma vediamo se riesco a farvi vedere un po' quanto sono cresciuta. Non sono, però cioè, la sento, la sento. E ora soltanto questione di continuare come ho fatto negli ultimi 5 anni, perseverare e eh, sentire sempre di più la posizione, la spinta. Però sono molto molto soddisfatta, devo dire. Sabato scorso al mercato abbiamo fatto il pieno di albicocche. Abbiamo preso una cassetta ed era piena di albicocche, però erano quelle che stavano un po' dando via, quindi alcune erano messe bene e altre erano proprio lì lì per essere troppo mature. Quindi tante le ho congelate. È estate, ragazzi, gelato time frutta congelata quindi io utilizzo questi sacchetti di silicone per il freezer e ho congelato le albicocche e ieri sono stata al supermercato e ho visto queste super spotty bananas che molti mi avete detto su instagram perfette per il banana bread sì però io tendo a non accendere il forno e <ride> utilizzarlo il meno possibile in questo periodo quindi sono perfette per essere sbucciate tagliate a tocchi e congelate per banana ice cream e tantissimi frullati quindi let's do it due ingredienti, banane congelate, basta una banana congelata e un po' di frutta a piacere congelata, io ho usato le ma puoi usare le pesche, le fragole o qualunque cosa. Frullate insieme con un cucchiaio di yogurt, la magia è fatta.